Ciao a tutti ragazzi, io sono Rexen e benvenuti, no, anzi, bentornati in Assassin's Creed, la terza parte Episodio. Continuiamo a camminare? Episodio ti ricordo Sì, vabbè dai, forza lo stesso Più o meno, la terza parte sarebbe la continuazione Esatto Mentre l'episodio sarebbe un'altra cosa Giusto, giusto, giusto Ti è piaciuto quello dei giwant? Sì, Si si È molto buono. Ora perché te lo ammazzo appunto perché lo fa. si vedremo quando finisce il video. Allora. Ciao, Assassino. Ah, vero, il Assassino... Certo, questo. Ok. Eh sì, tu da 7 al 2 siete. Stavo parlando al Q1. Per una persona Pratico, esatto, perché? Okay. Dove vai ora? Dai, dai ad uccidere quella persona l'unica rimasta. Va bene, vai si corre. Non è l'unica rimasta. Mamma mia, mi e sbagliavo, scappa, ritorno scappa. indietro. No, ti seguono. Dai, dai, le devo uccidere, dai, forse. Già c'è morto. E subito, di eh. già subito, vabbè, sono morte. Ma è stata un'uccisione un random comunque. Quella che ho fatto. Allora Ah, questa c'è molto male in testa, fa un mamma mia. Vabbè, tanto non, non ha più dolore, ecco Ecco l'ultimo, rimane l'ultimo, mamma mia, questo lo devo uccidere come Sono stupido. Molto. <ride> Perché lo vuoi fare soffrire? Sì, molto. Ecco, eh, ci così sei riuscito. Ci sei riuscito tantissimo. <ride> e ci sono riuscito. Missione compiuta. Ok, ora dove vai? Eh. Dove mi dice la missione. Ah, giusto. Anzi no, dove mi porta il vento. Dove e dove ti porta il vento? Sei. In quella cosa, in quell'oggetto non identificato. <ride> che, che sarebbe la lei scala. scusa. Ah, è identificato. Guardi. Eh, altre Ammazza guardie. Altre guardie che, che non mi hanno visto. Ammazzate. Una morta, uccisa Scavolata, che non è senso. Guarda come si fa indietro la Michael Jackson, ok, non è morto. <ride> Michael Jackson è morto. Ne rimangono due. Uno, uno. Mi è rimasto uno. Vabbè, nel cervello certo che è ancora vivo nel cervello uccidato. Eh che cavolo, sono stupido proprio, eh. Sì. Ancora? Che mi paro? Ah io Ho fatto tutta la spada <ride> bravo Ma che se ne è preso un altro non è giusto <ride> Sono è <nel> suo compagno Eeeh <ride> che ah, cos'è C'è molto male La spada ti piace? Sì, abbastanza In confronto alla tua va, Lasciamo perdere i, le spade Lasciamo perdere Eh Noi ci blocchiamo sulle spade Allora Cabanna sto spada Basta <Il canale ride> E continuiamo per di qua Il canale tu non devo fare imitazioni Ah, la oh, il paracadute negli anni 900. <ride> 400. Dì, 400 No, 500. Vabbè, 500. vabbè niente. Lascio eh. lascia, lascia, c'è scritto lascia. Devo lasciare perché non, non, non mi si preme il bottone, perché non <ride> No, sei pazzo, si è bloccato. bloccato? Muore, <ride> se lasci muore. Vabbè, cadono in un precipizio che dura 900 anni. Ah, oh, finalmente. Dove vai? Allora? Uh, le... Ad uccidere quella persona che mi sta. No, mi sa che ti dice di seguirla perché è arancione, non è rosso. Ah, oh, vero, vero, vero. Ah, beh, che... la, la seguirò senza farmi scoprire, sgamare. Insomma. Allora, ci corriamo dietro, ci tuffiamo dentro qualcosa di paio oppure ammazziamo uno? Naturalmente è la, la seconda opinione. Sarebbe che li ammazziamo que uno. No, Ci no. nascondiamo dentro il coso sì. di paio o meno, perlomeno, mi nascondo dentro il coso di paio. Giusto, perché. L'ho detto al plurale. Vabbè. Scusatemi, l'ho detto al plurale quando in realtà quello. Que plurale sì, al plurale, plurale. Quando quest'idiota è quello che gioca. Allora. Allora. allora perché fai giro a gira autonomo? Scusi? Ma che ne so. Sto aspettando che questi si muovano. Quanto è bello il mondo. Mi, facendo mi sto facendo girare, mi sto automaticamente facendo girare la testa e ora possiamo continuare? Dai, forza. Perché non corro? Ah, vero, devo seguire. Ti ricordo se ti fai scamare, Appunto non ho mai usato sto termine che, che mi è successo. <ride> che mi hai <è> fatto. <ride> non lo so, non lo so. Oh che maniere, bello. mamma mia che sei brutto pure ah è pelato è pelato si è pelato finché la stazione è morto, in realtà e eh, credo che ha le balle, ci sono morte subito le <ride> due mamma mia a me che sono figo è un figo un cinquantenne figo <ride> sono figo sono troppo figo mi sa che è finita la premessa E con, si sì, continua, ragazzi. Mamma mia, mi sta macinando tutto l'ombelico. Resisti, ti dice di resistere. Eh, devi... S ls L'analogico, sì. devi vedere. Sì. Mi, mi sa che mi vede bene, bene abbastanza bene. <ride> non <ride> non pensa sia cieco seguire un carro a questa velocità. E <ride> eh dai, tu so giusto. No, giusto? No, no, non ci credo. Vai. Devo sbrigarmi. Forza, devo raggiungere creppa bastata, lo sai che cosa ti ha detto tutto che gli dici. Baffa muori. <ride> non è giusto, eh. Ah, ti sei fatta la buona. Dai, dai, dai, dai. dai. Sì. sì. Vabbè, devo continuare ancora. Mi sto Non <ride> Lo sai che ti stava dicendo figlio? Sì, Sì, per fortuna ho bloccato la parola. È giusto. Sì. Ho parlato io invece di parlare che dico farlo continuare a parlare Bravo, bravo. Grazie. Eh. <ride> E eh dai questo video <ride> Eh dai sali sopra sto lo devo cosa. uccidere Lo devo uccidere Mi sa che de... ti dice il gioco quando lo devi uccidere Sempre se te lo... lo devi uccidere Sempre se lo devi Non uccidere. credo che lo debba uccidere comunque Forse boh, devi... vedremo, Forse La storia è boh, vedremo più, beh, beh, vedrai più che altro Vedrai Picchiato perché la famiglia lascia stare quei i poveri cavalli non è se aumenta la velocità tu lasci la presa non devi fare battere come stai facendo ora no, non ho mai rex <ride> allora dimmi mi sta scoppiando la testa a me pure non lo so mi per... sta scoppendo la testa pensa a me che mi devo soppare tutto sto video <ride> Penso tu che io devo stare fermo Oh mamma mia che sono fake. Eh, oh che cosa vuoi sono nei tuoi peggiori incubi Eh si sì, continua, ragazzi Ora c'è la lotta contro Il i carri. carri esatto E devo vincere E c'è vinco lui C'è C'è vinco C'è vinco C'è giovinco Che fa la cacca <ride> E dai spacca di brutto Basta Carro di cacca E fo fa... Mamma mia Ho, ho visto la morte nei coglioli, negli occhi davanti io e si rompe tu dai la, la, la, la. Oh, la eh, mi dispiace che tu sia morto però non ti sassi, tanto i sassi devi fare zig zag zig zag zig zag zig zig -zaghi zig mi sa che questo ecco qua il carro non è bastato vai boom mi sa che ti spacca il culo perché è più pesante del ma tuo. sicuro è più pesante del tuo ci entriamo dentro il carro entriamo bastardo bastardo ammazzo ammazzalo Attestate no aspetta attestate no ti ammazzo attestate. <ride> a, a colpi di carro a carrati lo devo ammazzare accarrate. non riesco. ci riesco è andare, troppo forte ci devi andare accarrate. Accarrate, a carrato a carrato a colpi di carro Dai, dai, forza, forza, forza, ce la sto facendo. Più o meno. Guarda quanta vita ti rimane dai. Eh, non lo so. Quella è ancora strana, ce Ah. Oh, attenzione. Stranzo, c'è il burrone. Ma sei tu, bastardo. Lo vedi che sta imbrogliando mettendo qui. Facendogli rischiare di cadere dal burro. Facendomi. Fa giusto, <ride> facendoti. Ma perché sbagli? Non lo so Ti viene naturale. Sì. Ma poi che cos'era quella una bomba del XV secolo Ma quei tempi si stavano le bombe? Mm. Che lo sapevo? Il futuro. E eh, chiudiamo qui il video ragazzi sì, Aspetta, oh, gli aspetta, gli aspettiamo, aspettiamo, aspettiamo Magari.. Bella, bella, finiamo con questo, fin finisci? Finiamo? Ok ciao ragazzi, devo chiudere purtroppo perché il video sta durando un po' troppo sinceramente. Ci vediamo alla prossima parte, allora lasciate un mi piace, il un commento. <ride> eh, ciao ragazzi!